Un altro grandissimo errore che abbiamo fatto, che non so se voi verso giugno dell'anno scorso avete mai visto gli autobus con sopra l'advertising, ecco, quello è stato un errore pazzesco, abbiamo speso un sacco di soldi e in realtà dall'altra parte non abbiamo avuto lo stesso numero di utenti che avremmo potuto avere con lo stesso costo eh, online. E questa è una grandissima lezione, chiaramente nel senso se vi lancerete in un progetto online fate solo advertising online, a meno che non diventiate un'impresa una, una, un con 50 milioni di fatturato, il consiglio più grande che posso dare è di quello di cercare di distanza da online. Mi rendo conto che vedere gli outbox in giro col proprio logo sia bellissimo, un sacco di gente che ti scrive dicendo ah ma siete famosi così. Non vale poco, eh, tanta gente che va sulla piattaforma, ma in realtà non ordina, non ha eh, la velocità del click eh, dall'advertising che veramente con un click ti porta sulla piattaforma e non ti dà la possibilità prima di tutto di analizzare eh, quello che gli utenti fanno. Il più grande vantaggio che il digital ci dà è quello di poter veramente analizzare ogni singolo numero, ogni singolo utente che va sulla nostra piattaforma. Questo vuol dire veramente eh, prepararsi ogni giorno eh, e riuscire ad abbattere i costi, eh, soprattutto i costi di acquisizione, che è poi fondamentalmente il dato più importante quando voi dovete andare davanti a un investitore e chiedergli... chiedergli dei soldi. Chi ordina online non, non, non torna più offline, nel senso, non so se voi avete provato la mia piattaforma o altre, eh, dal momento in cui magari anche addirittura l'applicazione sul cellulare, mi chiedo perché deve tornare a volantina, talmente semplice, eh, mettiamo anche solo, tu che stai tornando a casa e eh, sei sull'autobus e eh, sai che in 10 minuti sei a casa e ti fa la doccia e tutto, ordini con l'app? da 50 ristoranti puoi ordinare, esempio, arrivi a casa, ti fai la doccia, eh, ti vesti, 10 minuti suona il fattorino e la tua pizza in casa. Dall'altra parte invece devi arrivare a casa, guarda il volantino, dirà ma non vale questo, non vale quell'altro, non trovo il volantino, eccetera eccetera. Insomma, a livello di mercato sicuramente ehm, eh, l'esempio classico può essere quello dei, dei, degli aerei, chi è che non va su, su una piattaforma a comprare? Andate più in agenzia. Quanti di voi sono andati in un'agenzia viaggi ultimamente? E quanti hanno, hanno comprato direttamente online il proprio biglietto? Tutti. Questo per farvi capire veramente come il mercato comunque stia spostando in quella direzione. Il mercato dei, dei, dei viaggi l'ha fatto prima, il food lo sta facendo adesso. Io anche ogni giorno vedo spesso eh, companies negli States che, che stanno prendendo soldi proprio per il food delivery. Ne vedevo una ieri, sono modelli un po' diversi, fanno logistica e vanno dalle varie drogherie, drogherie come i piccoli supermercati e ti portano a casa la frutta e la verdura. L'esempio classico parallelo è Amazon Fresh che fa la stessa cosa fondamentalmente. Questo per farvi capire che anche i ristoratori, comunque ogni giorno comprendono il potere della la potenza della tecnologia e eh, vale la pena che si affaccino anche loro su questo mondo che è un'opportunità pazzesca